Tra ricreo oggi voglio farvi vedere come si cuce una tasca inserita nel fianco qua abbiamo il dietro e il davanti di un paio di pantaloni e questa è la nostra tasca devo ritagliare per ogni tasca due sacchetti tasca uno e uno due, uguali vedete sono identici una caratteristica del nostro sacchetto testa deve essere che deve avere una ampiezza di circa 18-20 centimetri, nel mio caso sarà 18 perché abbiamo un'apertura dove infilare la mano di circa 14 centimetri, più abbiamo nella parte superiore un 2 cm che ci abbassiamo dalla cintura del pantalone, quindi da qua, dalla cintura del pantalone e poi devo avere un 2-3 cm sotto l'apertura. Allora io ritaglio i due sacchetti tasca, con le forbici faccio due, due segni, due, due tacche per indicare dove sono l'apertura e posiziono sempre il sacchetto tasca dritto contro dritto, quindi uno lo metto contro il dritto del davanti del pantalone, sulla linea del fianco e lo appunto. faccio la stessa cosa sul dietro sulla linea appunto la sacchetto tasca sulla linea del fianco sempre dritto contro dritto adesso con la macchina da cucire vado a fare una cucitura che va tra i due tagli che abbiamo fatto quindi da questo taglio a questo taglio questa cucitura qua e nel davanti lo stesso dal taglio al taglio questa cucitura qua tra i due spacchetti sia sul davanti sia sul dietro che sul davanti vedete? è cucito però ho lasciato questi due centimetri sopra due o tre centimetri sotto liberi sia sul dietro che sul davanti adesso prendo le mie forbici che devono essere molto appuntite nella parte finale se no non riesco ad incidere incido anche il fianco del pantalone a livello, quindi io faccio un taglio che deve arrivare giusto all'ultimo all punto della cucitura, sia da una parte che dall'altra, perché se no non... e poi rifilo a circa mezzo centimetro. Ecco fatto, vedete? Faccio lo stesso dall'altra quindi sul taglio del sacchetto faccio anche sul fianco del pantalone arrivando giusto giusto fino all'ultimo punto elimino anche qua il tessuto in eccesso e mi ritrovo a questo punto qua adesso devo stirare questa parte qua leggermente indietro. Vedete che deve rimanere il tessuto del pantalone deve andare per qualche millimetro all'interno. Bene. Stiro la cucitura e lo giro. di andare avanti fisso questo margine di cucitura con un zig zag alla tasca adesso una volta stirato il margine vedete metto due spilli giusto per fermare la stoffa della fodera verso uno, faccio sia il davanti che il dietro. A questo punto se volete, però la tasca viene messa in evidenza e non rimane nascosta sul fianco, fate un'impuntura da qui a qua, solo nell'apertura. Però io non la faccio perché voglio una tasca che non si veda, che si nasconda nella linea del fianco. Una volta stirate le due aperture, provvedo a unire i fianchi. Vedete che le aperture devono coincidere, quindi io unisco. Il y quoi Adesso vado a cucire la parte superiore del fianco, appena sopra l'apertura della tasca, questi 2-3 tre centimetri, e poi il fianco, del eh, il fianco esterno del pantalone. la tasca vedete l'apertura prendiamo questi due spilli ecco. ora porto al dritto Vedete? Ora unisco i due sacchetti tasca. dritto, li ho appoggiati perché coincidono. Ora, nel rovescio ho i due sacchi di tasca che li ho sovrapposti. E ora vado a fare una cucitura e un sorfilo, tutto in giro in giro al sacchetto tasca, in modo da chiuderlo. Vado a cucire, anche per chiudere la, la cucitura che mi trovo all'interno del sacchetto tasca. In modo che non sfili e non dia fastidio. Quindi io continuo la cucitura, chiudendo la, il bordo di cucitura del pantalone. Di così. di questo pezzo di cucitura c'è il mio margine ehm, di cucitura in modo che all'interno all del sacchetto tasca non si veda nulla mentre nella parte superiore che ancora non l'ho fatto all'interno del sacchetto tasca abbiamo il margine di cucitura Adesso faccio lo stesso di sopra e vado a fare lo zizzacchi in giro in giro Blocchiamo anche la cucitura sopra. Adesso faccio lo zigzag, oppure passo con la taglia e cuci come preferite. Io già che sono con la macchina da cucire. Continuo. Di, eh, di chiudere la mia tasca vedete? qua abbiamo l'apertura sul fianco e la tasca all'interno del pantalone una cosa che non vi ho detto quando mettete una tasca sul fianco dopo le, le cuciture dei due margini devono essere insieme del fianco questo verrà rifilato e fatto un zizzacco oppure con la taglia e cuci e i due margini cuciti insieme questo il mio sacchetto tasca diciamo visto dall'interno, e questo invece visto dall'esterno. Come vi ho detto, scusate, fili, io non l'ho ribattuto per non metterlo in evidenza, l'apertura del, della tasca, però vedete questo è l'effetto. Otterrà. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi sia utile. Soprattutto se così mettete il like e arrivederci alla prossima. Da 1:23 ricreo.